Vedendo questa trascrizione, io amo chiamarla proprio trascrizione e non sottotitolazione perché occorre un professionista per avere dei sottotitoli veri e propri, perché il modo in cui si va a casa, le parole che si utilizzano, le vie regole, la punteggiatura, le parole che si sceglie di mettere nel sottotitolo sono frutto di una professionalità, quindi anche per rispetto nei, nei, confronti, nei confronti di questi professionisti io amo distinguere appunto la trascrizione dalla sottotitolazione Chiamare le cose con il loro nome e usare quindi anche un linguaggio condiviso è ciò che abbiamo imparato, per esempio, dalla classificazione ICF che l'ONU ha introdotto, introdotto nel 2001, un po' come il rapporto tra Come si dice? Come si dice? Mm? Abbiamo visto prima introdotto nel lontanissimo 1987, sono questi intorno alla sostenibilità, intorno all'accessibilità, l'inclusione dei processi lunghi, lunghissimi. Parlando di complessità, e perché coinvolgono grande molteplicità di attori presenti um, e lontani. Dentro le organizzazioni manca l'esterno, perché sono le politiche, sono gli ambienti, sono le culture che fanno la differenza, come molto giustamente Sottolineava Gabriele Provena prima perché ha proprio messo l'accento sul tema delle culture. E quindi noi abbiamo voluto provare a mostrare di ora uh, quei strumenti che sono tecnologie non assistive. Questa è la grande rivoluzione. Sono i dispositivi che abbiamo tra le mani esistono poi le tecnologie assistive, a partire da apparecchi, acuti, inizialmente co-create nel caso delle persone con disabilità, anzi io di codifici uditivi, perché la disabilità è l'esito dell'interazione che noi abbiamo con i nostri limiti e le nostre capacità, con gli ambienti, quindi a seconda del contesto, c'è o non c'è una disabilità o diminuisce, non avremo mai un ambiente completamente accessibile.